Grazie al consigliere Iotti, il consigliere Ludovici ne ha facoltà. Eh, diciamo. Grazie Presidente, sì il regolamento abbraccia tutte e due le, le situazioni, però noi ci preoccupavamo ehm, più di dare il, la gestione degli, degli impianti sportivi a delle diciamo così, associazioni locali. Qua, comunque è previsto pure questi, il regolamento prevede anche i project i franchising come si chiamano ma quello, quello che è strano è perché se arriva un'azienda un che può fare un progetto finalizzato a lungo termine perché lo deve fare sul campo del comune? Quindi deve fare un investimento comunque questi campi bene o male non ci hanno tutti, tutti questi presupposti per ospitare diciamo, una, grande, una grande cosa quindi basta che il privato si sì, trova un suo terreno dove il comune gli dà la possibilità di effettuare effettivamente dalla nascita poi un progetto finalizzato poi di, di larghe dimensioni anche perché poi chi è che eh, fa questi progetti non è che si può accontentare del campo sportivo diciamo lì per sé nel suo piccolo quindi ha bisogno di spazi molto più diciamo, evidenti molto più esposti eh, pensiamo alle piscine a giochi diciamo a altro tipo di, di, di, di, di sport che può essere diciamo così, sviluppato pallacanestro, pallapolo e quant'altro quindi ha bisogno di più spazi di quelli che noi abbiamo e invece noi avendo questa ricchezza così speriamo in breve tempo che si possa eh, mettere a posto tutti e due i campi sportivi effettivamente la possiamo sfruttare con le nostre diciamo così, associazioni grazie grazie al consigliere Ludovici il consigliere Volante ne ha fatto questo per dimostrarle presidente c'è molto feeling tra Consigliere quando... grazie c'è feeling quando si parla di opere eh, per il territorio no ascoltando il dibattito dei colleghi consiglieri e quando si parla del campo sportivo di altre opere primarie che comunque vanno a migliorare il livello di qualità della vita dei ragazzi, soprattutto nello sport io apro una parentesi e la chiudo subito si è parlato nel precedente consiglio e credo che oggi ci sia un'altra discussione nel consiglio per l'ampliamento della Fiamma 2000 io vorrei assumermi Personalmente se mi ascolta anche il capogruppo del Partito Democratico, se venissi ascoltato anche dal capogruppo del Partito Democratico mi, fa, mi farebbe piacere, io ho fatto un sondaggio nel territorio in questi giorni e ci sono eh, famiglie, genitori molto inquietati su questo tema. E leggendo con attenzione la lettera che nel precedente Consiglio Comunale il consigliere Franco mi ha fatto vedere, e tutti i consiglieri di quell'epoca, di cui erano eh, presenti nell'assise e ne hanno fatto parte, dovrebbero esserne a conoscenza. Quella lettera recita che comunque la Fiamma 2000 aveva, preso del, eh, aveva assunto eh, degli impegni particolari proprio sulle vie di sviluppo di queste attrazioni sportive. Credo che il mio voto sarà contrario all'ampliamento è un voto di carattere personale che non va ad interferire nel percorso politico di un partito, a meno che da subito la Fiamma 2000 si impegna nella ristrutturazione di quei siti sportivi che sono nel territorio e quindi vedrà il mio voto favorevole, ma non è il mio, è il voto dei cittadini di Ardea che è favorevole, perché noi siamo stati eletti in questa assise dai nostri concittadini, e un amministratore appena eletto deve dimenticarsi dei propri elettori e lavorare per tutti. Quindi... Se vediamo, io personalmente dico questo e faccio appello a tutti i colleghi del Consiglio Comunale, se vediamo, non voglio, non, non voglio conoscere altre cose, mi metto anche nei panni ah, della Consigliere, nell'argomento, la femmina è un argomento di questo punto, siamo in dichiarazione nuoto nell'argomento. Le chiedo scusa Presidente Grazie. se l'ho disturbata e se sono andata, le chiedo scusa, non so, non so se l'ho toccata. Allora, allora stiamo, parlando, stiamo parlando dei campi sportivi, perché, scusami, interrompe no oh, parlando Prego. del regolamento dei campi sportivi allora, le chiedo scusa come è e attuate un'altra mi... cosa mi riservo, di, mi riservo di intervenire rapidamente grazie, prossimamente. grazie a lei. il consigliere Acquarelli ne ha facoltà <ride> sì grazie presidente no qui eh, all'articolo 32 eh, giustamente come sottolineava il sindaco prima ci sono delle società che si aggiudicheranno questi spazi e noi sappiamo bene un po' tutti purtroppo in che condizioni si trovano questi, questi campi sportivi, quindi gli, gli interventi sono importanti, noi avevamo fatto un sopralluogo qualche mese fa con il dirigente allora dirigente Rocca, e eh, aveva quantificato all'incirca appunto 150, 170, 180 mila euro, avevano fatto anche una richiesta di... C'è un progetto, un progetto sì. a di finanziamento? Sì, avevano fatto un progetto e poi dopo però successivamente, eh, questo l'altro anno, poi successivamente quest'anno abbiamo fatto un sopralluogo e appunto eh, i danni, abbiamo trovato maggior danni, quindi maggior investimento proprio per mettere in sicurezza e perlomeno il sito della Nuova Florida perché il solo luogo l'abbiamo fatto lì quindi bisognerà sicuramente non lo so valutare o rivedere questa, questa situazione ma di modificare sì. questa, questa, bisogna apportare questa modifica appunto dei cinque anni adesso non so se tecnicamente si può fare si può emendare adesso non, non lo so poi sentiremo anche il dirigente poi ehm, Proprio per non aggravare ulteriormente le società che si aggiudicheranno i spazi, all'articolo 32 eh, si dice che il gestore è tenuto alla corrispondizione di un canone anno anticipato determinato dalla dall'Aggiunta in sede di affidamento degli impianti e quindi le tariffe adesso le, le, dice, le dice la Giunta insieme a lei, Sindaco, eh, però insomma... Eh, oltre poi eh, l'investimento eh, stesso che si andrà a fare insomma eh, qui chiediamo anche un, canone, un anno anticipato che insomma, mi sembra pure questo il caso di, di magari ripetere proprio questa, questo punto Posso? credo Grazie. che qualora ci sia un investimento importante da parte di una società va bene eh, questo tipo di investimento non debba essere preso in considerazione o no? Cioè io, eh? cioè, se, se, un, allora, se una società investe 200 euro è chiaro che una volta che l'ha investiti ha messo a regime il campo eh, eh, eh, ha, ha sistemato un'opera non è che gli si può vedere eh, un anno di, di affitto anticipato in realtà dovremmo fare un piano di rientro che sulla base degli affitti va a scalare e io proprio su questo ragionamento prima avevo detto se c'era, perché non ho avuto il tempo di leggerlo, non perché sto dicendo che questo regolamento sia fatto male, anzi. Però dico, prevediamo eventualmente, la, da, diamoci la possibilità di allargare qualsiasi margine per far sì che il privato possa investire, in modo da avere poi dei prezzi calmerati e di permettere ai nostri cittadini di fare sport. Tutto qua niente di strano eh, no, tanto per, per chiarire non è che il regolamento è fatto male anzi io ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare il Presidente Riccardo Iotti e tutta la Commissione insomma, che si sono adoperati con celerità su questo problema eh, però appunto ecco, se, si può, se si può rivedere qualcosa si può limare qualcosa sotto questo aspetto andiamo incontro comunque a, chi, a, chiunque, a chiunque si, si aggiudicherà appunto, questi spazi. Grazie. Grazie al consigliere eh, Acquarelli il consigliere Abbate ne ha facoltà. No io brevemente intanto ringrazio i componenti il Presidente della Commissione che, abbiano, che hanno portato finalmente a compimento un regolamento però una preghiera intanto questo Oggi andremo in approvazione ma nel frattempo ci sono le squadre che devono partecipare al campionato che entro il 15 giugno devono scrivere, devono scrivere il, le squadre al campionato allora o usciamo fuori un attimo dal bando e gli diamo per quest'anno per lo meno per, per la stagione gli diamo la possibilità di partecipare malgrado il bando e poi dopo nel frattempo... I prossimi, per il prossimo anno loro faranno con chi prenderà il campo in gestione però credo che non sia possibile far, eh, far buttare via una stagione ai ragazzi che, che vedo che hanno anche degli ottimi risultati e che quindi no. dovrebbero essere lustro per la città grazie Acquarelli un attimo gente, rispondere sì. no no solo per tornare un attimo su scusate su una replica su, calco, su... consigliere Abbate eh, io non credo che si possa dare, che si possa dare temporaneamente perché altrimenti l'avremmo la, fatto già da, da qualche anno quello che noi possiamo chiedere però consigliere Abbate, quello che noi possiamo chiedere è di comunque possiamo fare anzi è eh, rivedere un attimo al volo in quel senso magari lo discutiamo qui qualcosa adesso il presidente, il presidente magari ci illustrerà sul, su qualche modifica che magari si può fare la cosa, Polica, scusa, la cosa importante è che votato il regolamento i tempi ci sono, votato il regolamento si faccia subito il bando per l'assegnazione per l'assegnazione delle aree, in modo che così poi ogni, ogni società ogni squadra che ha l'esigenza di eh, segnarsi iscriversi ai vari campionati no? eh, lo può fare immediatamente nel giro anche di credo almeno massimo 20 giorni insomma ecco, questo forse, questa forse è la soluzione migliore eh, risposta grazie. a base poi si prepara brevemente ecco questa era proprio la risposta che aspettavo da lei consigliere è... oh. massimo 20 giorni facciamo scade il 15 il, il tempo ultimo quindi ne dovremmo fare 14 di giorni ma non ci sono i tempi allora o a noi voi voi perché siamo, siamo arrivati in ritardo con l'approvazione di questo regolamento e quindi non possiamo chiedere ai ragazzi e alla società di non poter partecipare alla stagione calcistica quest'anno, quindi troviamo un escamotaggio prima di approvare questa cosa troviamo come salvare la stagione ai ragazzi che, che credo che non sia giusto fargli pagare il, nostro, il vostro ritardo grazie ragazzi. al consigliere Abbale al consigliere Montesi, facoltà, facoltà. Consigliere Quartuccio, gentilmente. Grazie, Presidente. Innanzitutto mi troverò l'obbligo di fare un plauso alla società Nuova Florida che quest'anno ha vinto nuovamente il campionato e sta in eccellenza. Abbiamo qui il Presidente. Quindi... È un onore penso per Ardea che non ha avuto mai una squadra in eccellenza, oggi avere una squadra locale in eccellenza, quindi eh, io dico di fare tutto più, nel più breve tempo possibile, col Presidente in Commissione mi sembra e con l'appoggio anche de, de, dell'opposizione, ma non chiamo opposizione perché siamo stati una maggioranza uni, uniso, uni, unico, cioè, unita, però di un'altra unita quindi dico per quanto riguarda la risposta alla, al sindaco noi abbiamo messo i 5 anni perché d'obbligo bisognava mettere una scadenza diciamo, a, per quanto riguarda la durata del contratto però ci siamo posti il problema se la società spendesse dei soldi in più di quelli che è dovuto come canone ci siamo posti come comune a, rif a rifondarli qualora la società non ritornasse sul discorso delle, del, del dell'appalto quindi perché era, era un obbligo mettere una scadenza okay, io su questo faccio una proposta che si può emendare che gli interventi che le società devono fare vengono accettati dal consiglio comunale che se no non so che c'è no vengono accettati dal, dal consiglio dal, dall'ufficio da chi sia ok il consigliere Iotti mi ha facoltà Grazie Presidente. Ah, intanto rispondo anche al Consigliere Abbate ehm, dicendo che, non lo vedo in aula, comunque questo regolamento va approvato in quanto il bando che era stato fatto l'anno scorso dal servizio sport era stato fatto nelle more dell'approvazione del regolamento. Ciò significa che finché non viene approvato un nuovo regolamento non si può fare un altro bando. Quindi, questo è per testimoniare l'urgenza di approvare questo regolamento. Ora, per rispondere anche al Presidente, i lavori eh, di manutenzione straordinaria da parte del gestore sono, devono comunque essere approvati non solo eh, dall'ufficio tecnico ma anche dal settore sport. Per cui comunque è l'amministrazione comunale che dà la sua approvazione finale a qualsiasi ulteriore eh, intervento sulle strutture sportive. Per quanto riguarda invece la problematica espressa prima dal eh, Consigliere Acquarelli Capogruppo, eh, volevo specificare che, e anche dal Sindaco, volevo specificare che il regolamento si divide in concessione e gestione a terzi, perché gli impianti li abbiamo suddivisi in impianti primari e secondari, cioè impianti a rilevanza economica e non. Okay? Ciò significa che non è detto che in tutte le strutture del Comune di Ardea eh, si voglia fare un project financing o una città dello sport. Ci saranno anche campi dove società minori chiederanno la concessione per un anno, per due anni o società nuove che, che entrano per la prima volta negli impianti sportivi. Quindi la differenza tra concessione e gestione a terzi. La gestione a terzi viene data a società che intendano investire, tant'è che nel regolamento questo è previsto, si parla all'articolo 22 di gestione a terzi e attraverso scusa, una convenzione. La convenzione dovrà in particolare definire gli obblighi tra le parti inerenti, la durata della gestione, l'eventuale subconcessione, la destinazione d'uso dell'impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri da carico del gestore, insomma è tutto previsto. Perché? Il, eh, il regolamento è suddiviso tra concessione e gestione, impianti a rilevanza economica e impianti non a rilevanza economica, quindi questa cosa che voi dite leggendo attentamente il regolamento ma anche non attentamente perché basta leggere eh, i titoli degli articoli è tutto quanto previsto inoltre come diceva giustamente il consigliere Ludovici non è detto che, ci debba, che si debbano fare dei progetti solamente eh, nelle strutture già esistenti ma si potrebbero fare anche dei progetti magari su proposta del privato in altre zone su altri terreni del territorio quindi ribadisco semplicemente che quanto da voi espresso è già previsto in questo regolamento basta leggere i titoli degli articoli grazie, grazie al consigliere Iotti, consigliere rossi ha chiesto la parola e a facoltà si no, prepara il consigliere no, volante Damiera, sol, soltanto una domanda al sindaco ma ah, ho capito male che sì per mettere in sicurezza il campo della nuova florida 700 mila euro ho capito male Guarda, no, so hai capito, capito senza ombra di dubbio male? Oh, chiedo scusa, chiedo scusa. Perché il progetto è 180.000 euro, l'ho detto sette volte. Ma ecco perché ce l'hai, allora, non, non riesci a sentirmi. Allora, non grazie al capito. consigliere Rossi. Per 7 minuti facoltà, consigliere sette minuti a facoltà il consigliere Volante. Sei, sta a posto. Sette minuti? decideremo se sono sette certo o no i regolamenti sono tutti belli no? anche se qui su 3-4 articoli è da rivedere tante cose perché non è che il regolamento comunale può essere gestito come buon padre di famiglia no, deve essere gestito con una normativa tecnica chiara e precisa, che sia legale che sia rispettosa, con facenti con le norme dello sport eh, Presidente Tori scusami, però che credo che quasi tutti ti abbiano preso in giro Marocchini. quasi tutti perché tu hai un problema serio noi abbiamo un problema serio che a giugno tu non potrai giocare sul campo di Ardea. né tu né altre società perché il campo di Ardea, chi ha fatto il presidente della polisportiva sa che deve il comune rilasciare un certificato di conformità e di legalità di quel campo per poterlo per sottoporre al Coni per avere l'autorizzazione a giocare allora dove dico che ci hanno preso in giro e ti hanno preso in giro dove dico questo che questo bando l'hai fatto già l'altro anno oggi potevi giocare il capitolato che c'è è stato già fatto e rifatto tu tanti anni fa facesti un lavoro di due soldi che costò, due soldi ma importante import, costò 50 milioni di vecchie lire per un pezzo, altri soldi non ce l'abbiamo avuti per poterlo finire, immagina di fare soltanto la recinzione, le norme di sicurezza, le tribune, i spogliatoi, il campo, i parcheggi, la laccia in fogna, l'acqua e il metano, se ti abbassano 300.000 euro. Allora, caro Presidente della, della, della, della, della, della Commissione, beh, il regolamento diciamo che l'80% può andare bene, Ah scusa non ti ho visto Può andare bene perché è giusto Poi l'ha precisato nell'articolo del so 22 Dove ci sarà una convenzione dettagliata precisa Che possa dare le regole ben precise per questo Ma il campo sportivo soprattutto quello della nuova Florida Signori miei è un disastro Lì c'è da fare tutto E chi ha vissuto? Tutti voi avete giocato là sopra eh? oh, Io più di voi perché sono più vecchio Però tutti avete giocato su quel campo neanche neanche ha fatto il portiere per 30 anni scusa, scusa il termine consigliere il cancello. scusa il termine cancello. Ah, il cancello. quindi tutti siamo a... allora diciamo un po' la verità allora questa, queste società queste associazioni chiunque so sia che partecipa a questo bando che si faccia il bando presidente subito che si faccia subito il bando che poi abbia efficacia fra 20 giorni, perché chi vince dovrà poi adeguare tutto questo alle normative, per avere poi dal comune la certificazione affinché a ottobre, a novembre, possano giocare in quel campo. Questa è la, la regolar regolarità. Poi, quello che ha detto il sindaco, è chiaro, va precisato, caro sindaco, nel senso che se questi cristiani tra virgolette eh, cristiani, hanno investito 300 mila euro per questo campo o, o altre situazioni è giusto che non possiamo pretendere noi di dirgli medaglia adesso 10 euro al mese di, di affitto no lo facciamo a defatto quindi caro presidente va messo nella convenzione la deliberazione non la fa la giunta la fa il consiglio comunale fa tutto la giunta lo propone e il consiglio comunale lo ratifica lo approva lo delibera Oh, scusate io nulla togliere agli assessori, eh, nulla togliere, però non mi fido, non mi fido, nulla togliere, ma non mi fido. Scusa Sindaco, lui la a tutti bravi, ve lo a tutti, però non mi fido, allora dico qui, siccome quello che fa la Giunta il Popolo non lo sa, ma qui quello che fa il Consiglio il Popolo lo sa, è giusto che sia di dominio pubblico anche quello che facciamo, perché se l'azienda spende mila euro per adeguar campo, chiunque esso sia, ripeto, e dà veramente il lustro all'amministrazione comunale, è bene che venga riconosciuto con un contributo per dire ok, potrai recuperare i tuoi soldi nell'arco di 10 anni, quindi anche questo, cara Presidente, va modificato, perché ci vogliono 300.000 euro per farlo stare ad Poi tutto questo, è, tra virgolette, per virgolette, volevo un, una piccola parentesi, eh, prima era a vantaggio della dottoressa Inches adesso è a vantaggio di tutti i dirigenti della Lega 1, poi dovrò dire una cosa, però al Comandante di Giro Urbani, perché ha, ha, ha prodotto e ha creato e inventato nuove discipline all'interno del comando che fa piacere, grazie. Quindi, per quanto riguarda, ritornando al campo sportivo, Dico bisogna cominciare soprattutto per Ardia perché la società va in eccellenza, Ardia non è mai arrivata ad essere di serie di eccellenza. Io ho giocato poche volte in prima categoria ma sempre in seconda. Però oggi grazie alla società, grazie a me, siamo arrivati ad avere un successo del territorio. Per quanto riguarda tutto il resto, Sindaco non è che questo progetto va ad inficiare i project financing che abbiamo presentato e proposto no, perché ci sono altri terreni come diceva poco anzi il Presidente che possono essere applicati i project sia su quelli comunali e sia sui privati benvenga Presidente, ce l'ha anche lei benvenga, benvenga Sindaco, però facciamoli facciamoli chiudo la parentesi dello sport chiudo esatto. la parentesi dello sport e volevo dire, volevo Ringraziare per una, per una cortese collaborazione al dirigente all'urbanistica, che poi lo dirò dopo. E volevo, volevo dire soltanto una cosa al nostro dirigente all'economia, a colui che conta più di tutti perché ha i soldi, quindi è il dirigente alle finanze, caro dirigente. La gente è disperata, la gente ha lavorato, la gente aspetta con ansia che prendere questi soldi dalle, dalle ditte che lavorano per comune. Ma noi una soluzione per poter uscire fuori dal patto di stabilità? Che ci costa? Non andiamo né in dissesto finanziario, né non andiamo né in deficit. Allora vuol dire che se il prossimo anno non avremo i soldi dallo Stato? Beh, pazienza, però la gente paga e se sta pagando, e soprattutto parliamo anche della richiesta urbana, ci abbiamo i soldi? paghiamo queste ditte, perché poi la legge mi sembra pure di aver capito che entro i 60 giorni siamo obbligati a pagarli noi no? oggi le, avvocati non legali no, o, o chiunque tecnico che so sia professionista quindi troviamo una soluzione, l'invito è trova una soluzione, scusa il termine di tuo ma trova la soluzione perché veramente questa gente ha bisogno di una soluzione, grazie grazie al consigliere volante se non ci sono altri Altri interventi, se vanno proposti emendamenti. Prego il consigliere Ludovic in A me mi sembra che tanto iniziamo a dare il segnale di votare il regolamento che è già importante, perché il regolamento è stato specifico, lo leggete, parla di, ha due, due procedure, una di larghe intese e così di larghi investitori e una per le società. E questo già è un fatto. Poi parliamoci chiaro che la società debba dare eh, un anno di anticipo a parte va concordato tutti i lavori che vanno fatti quindi questo è il lavoro che dovranno fare ufficio aggiunta, quello che non è che noi possiamo andare a fare i calcoli De noi come consiglio comunale dobbiamo, dobbiamo fare quello che devono fare i consiglieri comunali e infatti dobbiamo essere di indirizzo approvare i regolamenti i regolamenti bene o male è fatto bene perché riscontra tutte le esigenze quelle che sono sul territorio bisogna dare inizio a questa cosa ma la società è logica che dovrà dare un anno di, di anticipo se poi dovrà affrontare dei lavori vengono scaglionati come già l'abbiamo previsto che sono sca, scaglionati ma già se vuoi prendere il negozio d'affitto perché devi dare tre mesi di anticipo eh, cioè, è, è legge, quindi non è che si vada a queste cose quindi io direi, direi Presidente di passare la votazione di votare il regolamento così com'è perché perché prende tutte quelle che sono le esigenze della, della nostra cittadinanza. Grazie. Grazie al consigliere Ludovici. Grazie al, al consigliere, grazie al consigliere Ludovici. Allora, se non ci sono emendamenti da fare al al regolamento, eh, consiglieri in aula per la votazione, eh, scrutatori, gli otti cartucce rossi, rossi è assente, eh, nomino scrutatore eh... Tantari. Tantari, perciò la proposta dei servizi educazi, eh, educativi e culturali numero 2 del 29-5-2013, oggetto, approvazione del regolamento sugli impianti sportivi. Chi è favorevole all'approvazione del punto? Scrutatori? Mm, consigliere Capraro? No, mm, ah, allora, 13, scrutatori. 13 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi ha astenuto? Un astenuto. Il consigliere Capraro. Assenti. Giordani e Rossi. Dani Mauro, sì. Per eh, l'immediata dell eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Come sopra. Se è contrario, nessuno. Astenuto. Uno. Consigliere Capraro, l'atto è approvato. Silenzio al pubblico. Allora, passiamo al punto numero 8. Punto numero 8 ehm. situazione in estranze occupate presso la società Idea linea luce srl determinazioni allora in conferenza eh, cari gruppo eh, con il consigliere capraro eh, abbiamo deciso di mettere questo punto perché è pervenuta, è pervenuta alla eh, presidenza del consiglio all'assessorato a tutti gli uffici una richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte di una società che non è preposta non è nel regolamento e nello statuto comunale che le società esterne possano richiedere la, la, ri, richiedere la convocazione del Consiglio Comunale, però il eh, Consiglio Capraro che si stava occupando del problema delle maestranze della società Idea Luce ha proposto di portare il punto in discussione in Consiglio Comunale per il problema della eh, cassa integrazione di, di questa stanza. Ciò do la parola al Consigliere Caprano per relazionarci la, la situazione. Consigliere una facoltà. Sì, grazie Presidente. Io ho ritenuto opportuno prendere in considerazione la richiesta che era per, stata mh, eh, recapitata, al Sindaco, al Presidente del Consiglio e agli assessori e al dirigente competenti in materia urbanistica da parte della società Idea Linea Luce perché eh, di fondo eh, credo che il problema debba essere affrontato eh, quantomeno con una certa immediatezza per capire che fine debbano fare quei dipendenti che sono al momento in cassa integrazione straordinaria e che eh, termineranno questo periodo di cassa integrazione esattamente il 30 di giugno prossimo eh, purtroppo che è, quello che è il, il futuro di questi lavoratori è legato a doppio filo a quella che è eh, l'approvazione o meno di, di, della, della richiesta di variante di urbanistica che è stata presentata in realtà cinque anni fa al comune di Ardea Penso che il problema debba essere affrontato, debba essere affrontato in maniera seria, eh, credo che debba essere affrontato attraverso anche l'ausilio di tutti gli uffici comunali e del dirigente preposto perché noi con estrema chiarezza e trasparenza dovremmo decidere di quello che è il futuro di questi lavoratori o meglio la decisione che verrà presa in Consiglio Comunale inciderà inevitabilmente sul loro futuro. Da qui l'esigenza di affrontare il problema. Si tratta di una domanda che è stata presentata già nel 2005, quella di variante urbanistica, al progetto che io sappia sono state apportate diverse, molteplici modifiche sulla base di richieste espressamente fatte dal, dagli uffici comunali o dagli organi politici quali per esempio la Commissione urbanistica anche di recente ci sono stati dei problemi importanti anche relativamente al, um, al reperimento dei documenti presentati da questa società eh, un progetto che giace negli uffici comunali dal 2005 in realtà fino a poco tempo fa eh, si erano, come dire, si erano eh, perse assolutamente le tracce, Se sono stati riprotocollati i vari progetti, sono state protocollate le, le modifiche richieste come vi avevo detto ora quello che io chiedo è che il problema venga affrontato con la massima trasparenza, che gli uffici preposti si attivino immediatamente affinché diano un parere favorevole o sfavorevole, però quantomeno diano un parere al progetto che è stato presentato. Vorrei che la Commissione urbanistica si esprimesse nel più breve tempo possibile per dare delle risposte quantomeno certe ai lavoratori che le stanno aspettando da anni. Uh, io non vorrei che con questo mio intervento cioè io con questo mio intervento non, non sto dichiarando il mio eventuale voto favorevole alla, uh, alla delibera che verrà preparata eccetera vi chiedo però di affrontare il problema in maniera seria ve lo ripeto perché uh, sono cittadini di Ardea hanno diritto di avere delle risposte come tutti hanno il diritto di avere delle certezze in merito al proprio posto di lavoro e se c'è qualcosa che noi possiamo fare, eventualmente anche agendo direttamente sugli uffici della Regione Lazio, affinché gli venga affidata la proroga della, del periodo di cassa integrazione, io credo che è il nostro dovere farlo. Ora, tutti gli uffici si dovranno attivare, per esprimere un parere per farci capire se quegli atti sono effettivamente corretti e possono andare avanti come vi dicevo vi sono state anche delle richieste esplicite da parte della commissione urbanistica a cui la società ha risposto di conseguenza però detto questo io vi chiedo di affrontarlo subito, immediatamente grazie Grazie al Consigliere Caprano, Consigliere Corso ne ha facoltà. Buonasera a tutti, buonasera ai cittadini, buonasera al Presidente, al Sindaco e alla Stampa. E, niente, sostanzialmente questo ambito in quanto Presidente della Commissione Urbanistica eh, mi preme e, e sapete anche che l'iter che io ho svolto era sui generis per quello che concerne una commissione. La mia prima commissione si è aperta come eh, ricognizione di questo trattato, di questo aspetto di, di contrattata appunto, perché sostanzialmente, come diceva giustamente Cristina, eh, le, le ricerche della documentazione erano state un po' vaghe. Eh, questo è stato molto utile per capire il percorso che era stato svolto e per la prima volta credo che eh, viene trattato un argomento in questo senso di una contrattata e gli è stata data priorità in virtù di questo aspetto dell'aspetto occupazionale del quale io vorrei eh, inserirmi anche nel discorso che poco significa eh, se non eh, fare un vero e proprio accordo futu futuribile eh, una, un, una trasformazione di un sito industriale in qualcos'altro se non è accanto a questa trasformazione non vi è un patto sindacale o qualcosa che è correlato che assicuri che queste, queste, pian, questa pi pianta occupazionale sia comunque un corredo che andrà a seguito di, questo, di questa trasformazione chiunque esso la compia perché qui si tratta di una situazione abbastanza copiosa abbastanza ampia eh, eh, dove secondo me eh, ci, ci vorranno dei tempi abbastanza importanti detto questo dico che la situazione è stata, sotto, è stata vista sotto ogni aspetto la commissione eh, sarà svolta credo mh, salvo imprevisti e assurdi che eh, martedì prossimo eh, martedì prossimo alle 15 eh, io l'etta vista sotto ogni aspetto ci eh, esprimeremo eh, sulla volontà perché loro hanno risposto su questo argomento poi delegherò eh, l'ufficio sul controllo dell'esame l'esame del conteggio svolto eh, quindi c'è la massima disponibilità dell'amministrazione a proseguire su questo percorso. Quello che invece appunto, mi raccomando è che questo percorso serva effettivamente a questa, a questi, eh, per l'occupazione di queste persone che oggi lavorano in questo, in questo sito perché deve essere correlato a un qualcosa che gli darà certezza qualunque Esso sia il, il, il, il, il, chi si occuperà di questo uh, plesso commerciale. Grazie. Grazie al consigliere Corso. Consigliere Abbate ne ha facoltà. Grazie presidente. Beh, la preoccupazione per le maestranze credo che sia di tutto il consiglio comunale, non è una questione di colore politico. Siamo attenti a quello che può essere la soluzione al problema, però altra cosa è individuare il percorso perché io credo che se basta un voto lo chiedo poi al segretario comunale se basta un voto del consiglio comunale per risolvere il problema ben venga questo e noi esprimiamo già il nostro voto favorevole per questo, però altra cosa poi è dare una destinazione che secondo me al plesso, all'edificio che secondo me va affrontata in una maniera diversa non, può, non possiamo affrontare un discorso di perché va bene salvaguardare le maestranze lo dobbiamo fare senza dubbio immediatamente però altra cosa, altra cosa è dire per salvare le maestranze creiamo questo mega, mega centro commerciale non so quello che devono fare non, non, non entro nei meriti però come il capogruppo Ludovici diceva nell'ultimo Consiglio Comunale qua le attività chiudono e noi pensiamo di aprirne altre allora non dico che dobbiamo mettere un vincolo negativo a questa proposta ma va affrontata cioè, certamente non in un quarto d'ora in un Consiglio Comunale ma verificare anche i presupposti per poter accedere a questo tipo di, di richiesta che hanno fatto qui il, il momento è tragico e quindi va affrontato con... Eh, con libertà mentale, non è possiamo essere legati a un concetto per non ferirne un altro. Allora, per quanto riguarda le maestranze io credo di dover dare sicuramente il nostro voto favorevole a che questo si risolva, ma sicuramente per quanto riguarda la parte più logica della richiesta che era quella nell'individuazione del cambio di destinazione d'uso dell'Ex, secondo me, ma la richiesta che facciamo da più tempo è di studiarla e portarla nelle commissioni appropriate e affrontarla tutti insieme, perché abbiamo visto anche che ci sono stati dei cambi dei pensieri inizialmente si è venuto qui in consiglio comunale, il sindaco ci aveva proposto in consiglio comunale di chiedere e concedere una palazzina alla guardia di finanza sì sì, abbiamo discusso Beh, a memoria corta lei la proposta lei sì. la proposta ci fece a noi che per la guardia di finanza eh, poi dopo è venuta meno questa proposta e stata fatta una delibera di giunta venuta... su una proposta no, no, che no. Un... No, no, dai, questo... chiarisci bene dai. A, allora, a noi c'è stata prospettata noi sicuramente della minoranza non stiamo nella stanza dei bottoni quindi se voi conoscete altri atti a noi non arrivano tutti però in consiglio comunale ci è stato detto che c'era la possibilità da, della da parte della proprietà di concedere una palazzina e che questa amministrazione aveva eh, avuto l'idea di concederla alla guardia di Finanza. Poi dopo in un secondo momento in commissione si è dibattuto in un'altra maniera dove dice non vogliamo più la palazzina ma vogliamo il corrispettivo in denaro, queste sono cose che, che secondo me vanno affrontate serenamente, vanno affrontate e non è che possiamo ritornarci sulle cose, ma questa è un'altra cosa, proprio per l'esempio, proprio per dirla, ragioniamola con più calma, entriamoci nella discussione, oggi qual è il l'immediato, quello di affrontare le maestranze, come ha detto prima il consigliere Caprato, affrontiamolo, se questo deve essere una possibilità per salvaguardare le maestranze il nostro voto è favorevole, però fermo restando, ripeto, la decisione di affrontarla con più serenità e con più tempo quella per quanto riguarda il cambio di situazione d'uso. Grazie. Grazie al consigliere Abbate, il consigliere Marcucci ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma io sono un po' perplesso perché sono anni che sento parlare di questa cosa, sono anni che ci stiamo pensando, sono anni che si discute e sono anni che le persone stanno aspettando una nostra decisione. Io vedo intanto nei paesi limitrofi che crescono centri commerciali a dismisura, ce l'hanno tutti, c'è la Briglia, c'è la Pomezia, c'è la Nettuno, c'è la Anzio, solo a Tardia non possiamo avere un centro commerciale. Io mh, questa cosa non riesco a capirla, non la concepirò mai, stavo in opposizione, stavo in opposizione quando, quando se ne parlava, non vedo, sì, è giusto quello che dice il consigliere Abbate che le cose vanno ponderate con una certa, con una certa pagatezza e oculatezza, però io penso che oh, No, no, io ho detto sì, no, ho detto Teffon. Io ho detto di affrontarla, però no, no. Non, è, non è perché gli altri comuni hanno il centro commerciale noi dobbiamo fare così senza conoscere. No, no, per carità, noi siamo pronti a discuterne. però vogliamo vedere gli atti, vogliamo benissimo. discuterlo e, e regare eh, meno eh, la situazione. gentilmente, posso eh, benissimo. L'abbiamo eh, disquisito più volte in commissione e eh, viva Dio! Che eh, come ha detto giustamente la dottoressa Capraro. Sarebbe da intervenire per la deroga della Cassa Integrazione presso la Regione, dove fortunatamente governate voi. Quindi muoviamoci un po' tutti insieme, intanto in questo senso, per dare una proroga a questa Cassa Integrazione. Però ecco, acceleriamo anche i tempi per poi vedere di dare una conclusione a questa vicenda che sembra che non abbia fine. Grazie. Grazie. Grazie al consigliere Marcucci, il consigliere Capraro ne ha facoltà. Grazie, intanto vorrei eh, fare una correzione alla mia precedente dichiarazione. Eh, la domanda è stata presentata nel 2008, si tratta di 5 anni, non dal 2005. Eh, detto questo vorrei invitare tutta l'amministrazione e in maniera particolare il sindaco Intanto ad attivarsi, come dicevo precedentemente, presso gli uffici regionali affinché si, eh, ci sia una proroga, si ottenga una proroga a questa condizione di cassa integrazione straordinaria per i 50 dipendenti al momento in questa condizione, ma poi vorrei che il Sindaco stesso che ritengo abbia un obbligo, eh, il dovere, ma poi anche soprattutto un obbligo morale nei confronti dei cittadini di Ardea, beh, vorrei che il sindaco in qualche modo si attivasse immediatamente presso i responsabili degli uffici e dei servizi comunali affinché, Presidente, mi ascolta per favore penso che sia una questione di assoluta rilevanza e quindi mi dispiace che il sindaco è uscito proprio in questo momento ma mi auguro che almeno lei ascolti perché si tratta di eh, una questione importante vi stavo dicendo che mi auguro che il sindaco si attivi immediatamente e soprattutto sui responsabili dei servizi e degli uffici comunali affinché vengano fissate delle date delle scadenze precise per definire questa pratica dall'altra parte ovviamente Vorrei eh, arrivare ad un punto, perché da una parte qui parliamo della situazione legata ad, a dei lavoratori ed è il motivo principale per cui io sto cercando di sostenere questa causa e sto cercando di porre l'attenzione sulla questione. Dall'altra ragioniamo anche sul fatto che si tratta di un progetto che, potrebbe rappresentare una rivalutazione del territorio, non abbiamo né centri commerciali né centri benessere, non abbiamo ludoteche, non abbiamo una sala cinematografica, non abbiamo una sala teatrale, sono tutte cose che sono ricomprese all'interno di quel progetto, se qualcuno dei consiglieri presenti ne ha preso visione. Quindi si tratta di un progetto che potrebbe creare dei nuovi posti di lavoro per i cittadini di Ardea, quindi vorrei soltanto con questo intervento farvi ragionare sulla necessità di affrontarla in maniera seria, ve lo ribadisco di nuovo, e quindi di definire dei tempi, delle scadenze entro le quali si possa giungere a conclusione, soprattutto per quanto riguarda questi dipendenti che, come vi dicevo, ormai hanno, vanno incontro a scadenza della Cassa Integrazione. Grazie al eh. consigliere Capraro, il consigliere il Capogruppo della PDL Acquarelli, eh. grazie Presidente, grazie. Ma eh, io, eh, consigliere Capraro, insomma, mi rendo conto, anzi noi tutti ci rendiamo conto del problema dei dipendenti della, della Uno Light o ex Bollonificio o ex Saim o ex perché in questi anni usciti si è uscito fuori più di qualche nome no? quindi non, a un certo punto non ci si capiva più niente però innanzitutto è grave il fatto che lei oggi in consiglio abbia ripetuto più volte che eh, non, non si trovano documenti per motivi alquanto no? Così, eh, discutibili quindi quando un consigliere non trova dei documenti non li trova un giorno, non li trova due, non li trova tre va alla Carabinieri e fa la denuncia perché insomma cioè, l'itere poi è questo primo. quindi noi siamo qui a difendere la posizione di tutti i lavoratori e su questo credo che non ci sia dubbio io le dico che sono stato Presidente della Commissione Urbanistica 2008-2009 anzi 2009-2010-2011 e 2011, 2011 fine 2011 e a me di questa situazione non è arrivato mai niente in Commissione perché evidentemente gli uffici hanno, se loro hanno protocollato dei documenti sicuramente lo l'hanno fatto, gli uffici non hanno predisposto gli atti da portare in commissione, evidentemente perché c'era qualche problema. I problemi ci sono stati, lei lo sa bene perché li ha visti, ultimamente li ha visti, perché lei fa il consigliere da poco, però, però in commissione lei è membro, quindi si è resa conto che ancora oggi, nel 2012, Arrivano, 2013, arrivano e sono arrivate in commissione delle proposte errate da parte della società. Quindi noi siamo qui per risolvere il problema. Oggi vogliamo risolvere il problema, giustamente come dice il consigliere Abbate, della, di tutti i dipendenti che lavorano presso questa struttura, ma è ben diverso tutto il resto. Martedì ci sarà una commissione, qui c'è il Presidente, loro hanno fatto un'altra un proposta dietro una nostra richiesta si valuterà tutto e con calma si decide quello che fare anche perché qui stiamo parlando di un intervento che eh, mi sembra, se non vado errato stiamo parlando di decine e decine di milioni di euro cioè, qui poi c'è la Corte dei Conti non ultima, no, sono state le sentenze dove i sindaci di dieci anni fa hanno dovuto pagare No, delle cifre importanti perché sono stati fatti errori noi gli errori non li vogliamo fare perché non abbiamo soldi da spendere quindi siamo qua a disposizione di tutti vogliamo valutare bene tutta la situazione fatto salvo la, la posizione dei dipendenti grazie grazie al consigliere Acquarelli il consigliere Caprano non ha facoltà vorrei rispondere al Consigliere Acquarelli per chiarire alcuni aspetti che io ritengo fondamentali perché ho paura che passi il messaggio errato il messaggio sbagliato quando io parlo di documenti che non si sono trovati non parlo di un qualcosa di astratto io personalmente con il, io, Consigliere Cristina Capraro mi sono recata negli uffici con, alla presenza anche del Consigliere Corso quale Presidente della Commissione Urbanistica ed effettivamente i documenti non c'erano okay? è un dato di fatto non è un'accusa, non è una eh, una fandonia si tratta di un dato di fatto ed è quello che io riporto non so, fatto grave però eh, scusi, il, il Presidente meglio. non credo lei abbia dato la parola lei mi dice che c'è stato un periodo, se non erro mi ha detto dal 2009 fino alla fine del 2011 in cui era Presidente della Commissione Urbanistica vi faccio presente che forse per una inottemperanza o comunque per un errore da parte dell'amministrazione comunale la società era stata indirizzata presso gli uffici che non erano competenti non erano stati indirizzati all'urbanistica ma erano stati indirizzati all'ufficio commercio non mettendo in evidenza invece che la soluzione era la variante urbanistica e di conseguenza non era di competenza dell'ufficio commercio questo è un errore ovviamente dell'amministrazione o comunque hanno trovato una soluzione in questa maniera il messaggio che non vorrei che passasse perché non è assolutamente quello che io penso è che io voglia in qualche modo approvare per partito preso o a prescindere dalle varie analisi e verifiche del caso questa determina questa, questa, determina, questa delibera non è così lungi da me far sbagliare l'amministrazione o i consiglieri comunali quello che vi sto dicendo è di affrontare la questione in maniera seria e in tempi brevi ma soprattutto tutelare quei dipendenti ora se c'è un modo per far ottenere la, casa, la proroga alla cassa integrazione straordinaria a quei dipendenti, a prescindere dall'approvazione del progetto, mi vedete assolutamente favorevole. Quello che chiedo è che questa amministrazione tutta, maggioranza e opposizione, si faccia carico di presentare la questione agli uffici della Regione Lazio, per cercare di capire se ci sono le condizioni per ottenere questa proroga, a prescindere dall'approvazione immediata del progetto parliamo di un progetto di più di 30 milioni di euro di cui gioverebbe tutto il territorio il mio sgomento inizia nel momento in cui parliamo di una cosa che è stata presentata nel 2008 e che non è stata mai affrontata in maniera seria perché se ci fosse stato un approccio di tipo diverso, quantomeno questi poveri cristi saprebbero di che morte morire questa è la situazione non pensate che c'è da, da parte mia in questo caso non mi sento di parlare per tutta l'opposizione non pensate che ci sia l'intenzione a prescindere da tutto quanto di andare avanti con questo progetto non ci sono io parlo per me non ci sono degli interessi personali nell'approvazione di questa delibera la delibera eventuale che dovrebbe ancora deve ancora essere preparata la mia preoccupazione è quella relativa alle 50 famiglie sono cittadini di ardea noi abbiamo il dovere di fare tutte le azioni che sono in nostro potere per cercare di aiutarli non mi interessa chi è stato l'interlocutore fino adesso di queste persone mi interessano solo ed esclusivamente i dipendenti. Vi chiedo di mettervi una mano sulla coscienza e di adottare tutte le azioni che possiamo adottare per tutelare i lavoratori. Io spero con questo di aver chiarito il messaggio. Grazie. Grazie il consigliere Gabriele. Il consigliere Corso ne ha facoltà. Sì. No. Allora, poi si prepara al Consiglio, alcuni, di il alcuni chiarimenti. Intanto, tanto io oggi non, non vorrei capire cosa ci apprestiamo di fatto poi a votare, perché la disponibilità penso che nel percorso credo che già l'abbiamo dimostrata ampiamente. Però chiaramente se questa situazione oggi fa da, da cassa di risonanza per lo scopo della, delle maestranze, ben venga, come ho già detto in precedenza. Per far chiarezza sul, per, su quello che si, dicevo pre, precedentemente non è errato il passaggio eh, attraverso il swap a commercio perché il momento che venne presentata questa pratica noi non eravamo da, dotati di un percorso specifico come di fatto oggi eh, anche se lo siamo quella proposta non risponde precisamente a quello che noi abbiamo deliberato in, per la contrattata e per questo che io prima mi esprimevo sul fatto che noi ci esprimeremo sicuramente favorevoli su un aspetto di volontà del percorso ma sull'aspetto del conteggio mi auguro che quanto prima avremmo un, un dirigente per poter riportare anche lo strumento per queste contrattate nella giusta maniera perché quello strumento parlava di eh, parametri differenti a come oggi stiamo a, o abbiamo chiesto o abbiamo anche affrontato già delle eh, altre, eh, eh, degli altri percorsi di questo tipo che poi abbiamo dovuto, abbiamo dovuto eh, in seguito rinunciare mi riferisco come ben sapete a, a, a, a, a torsa lorenzo eh, per eh, la aiutami la conformazione Puccini come, è, eh, Cucini, come la la segre quindi questi parametri a mio avviso devono essere rivisti perché le nostre le nostre eh, delibere parlano hanno dei parametri che eh, successivamente il tecnico disse non conformi a quanto la regione detta, dettava però a mia ricerca personale i parametri a cui si riferiva Rocca io non ho trovato dei supporti in altri comuni che dicessero questa cosa quindi siccome tutto è basato su una situazione un po' diciamo all'acqua di rose Fermo restando il percorso e lo sviluppo del territorio a cui noi tutti teniamo, mi sembra a caso che noi ci dotiamo di una delibera specifica che aiuti anche l'amministrazione in questo quantum che queste aziende dovranno dare, perché sennò arrivano con dei conteggi che fondamentalmente sono difficili anche come chiavi di lettura. E se entro nel merito si parla di un discorso che il vantaggio deve andare all'ente per il 50% di una qualsiasi ripianificazione, che nei parametri economici di questo momento mi sembra una follia, che appunto, ripeto, non, non, ho, trovato, non ho trovato riscontro su aspetti urbanistici, se non una, a, a, alcune piccole cose di Roma, ma poi i conteggi sono comunque a, a quanto scandalosi. Io vorrei vedere il sistema ripeto, il leader, il, il, il percorso, cioè la volontà da parte dell'amministrazione non credo che troverà eh, negatività da parte di nessuno era questo che volevo dire, grazie grazie al consigliere Corso consigliere Iacoangeli ne ha facoltà grazie Presidente io non ho ancora capito bene qual è il problema allora se il problema dei lavoratori è legato all'approvazione del progetto o il progetto non c'entra niente con questo tipo di discorso allora io dico sindaco ti invito da parte di tutta la tua maggioranza a tutelare tutti quei posti di lavoro nelle sedi dovute se, eh, se, se è una, una nostra mancanza quindi ti invito a farlo e quindi devi andare avanti e verificare se questo è fatto, eh, si deve fare in questo modo la cosa che non capisco è quella legata al progetto noi abbiamo esaminato, io faccio parte della commissione, sono membro di commissione ho esaminato un bel due o tre volte quel progetto per due o tre volte abbiamo trovato problemi su quel progetto l'ultima volta abbiamo dato indicazioni abbiamo dato Fu... abbiamo dato indicazioni al signore io adesso non so nemmeno come si chiama il signore, il signore con i baffi e con gli occhiali abbiamo detto guarda che all'amministrazione oltretutto interessa una certa situazione l'abbiamo chiarita in maniera proprio Meglio di così non si vuole chiarire. Lui ha presentato un nuovo progetto, io ancora non l'ho visto perché il Presidente si è fatto carico martedì di fare una nuova commissione. Se quel progetto corrisponde alle caratteristiche che sono le caratteristiche che rispondono alle esigenze dell'amministrazione, nulla la essere l'approvazione del progetto. Però io credo che gli idri siano due, perché se. Il, il posto di lavoro che hanno liberato con l'approvazione di questo progetto, penso che questi, questi poveri lavoratori lavoreranno, lavoreranno fra, saranno subito licenziati perché il leader del progetto è lunghissimo, quella, quella deve essere una variante urbanistica, c'è cioè, cioè da fare una, delle cose che secondo me ci vorranno anni per, per, per concluderle. Quindi dico allora, sindaco, ti invito di nuovamente per cortesia di fare tutte quelle azioni che siano azioni atte alla, a conservare i posti di lavoro a questi signori. Grazie. Grazie al Consigliere Iacoangeli, il Consigliere Ludovici ne ha facoltà. Grazie Presidente, io credo che alla riunione che abbiamo fatto dei, dei capogruppi si è perso quello che era l'intento dell'amministrazione, quindi era di proporre qui Presidente, Presidente di proporre una delibera, noi dovevamo venire qui con una delibera, l'impegno dell'amministrazione era venire qui con una delibera di intenti per tutelare quei lavoratori. Invece dentro la cartellina noi abbiamo trovato un foglio di carta della società eh, Idea Luce che ci dice no, e ci leggono una serie di cose, ma al di là dei parametri del conteggio noi non dovevamo parlare qui oggi di quello che si doveva svolgere a livello urbanistico o commerciale, dovevamo parlare di una delibera che la Presidenza del Consiglio ci doveva far trovare sì Presidente, una delibera dove tu ci cioè, una delibera di intenti, non una delibera eh no la faccio io la delibera la fanno gli uffici, per quello che riguarda voi tutta, tutto l'iter noi ancora io sono in commissione l'ultima volta voi avete già eh, visto le carte di tutto quello che era l'operazione, poi sento parlare di ludoteche di cose, noi, noi non abbiamo visto niente cioè non sappiamo neanche di che cosa stare a parlare. Io voglio vedere gli atti, gli atti non li abbiamo visti Presidente. No, a chi ha parlato ha parlato. Personalmente. Per... Oh, quello che dico in commissione in commissione non abbiamo, avuti, non abbiamo avuto atti e io Presidente ti ho anche chiesto, guarda che quando si va in commissione ci si va con gli atti. Cioè io devo avere degli atti cioè si parla di, eh, comunque di cifre no? eh, di conteggi in base a quello poi che verrà fatto, voglio vedere le firme dei dirigenti cioè sta, eh, Rocca c'è più eh, ma non, non so se il dirigente ha firmato non ho visto, nessuna, non ho visto nessun, nessun documento firmato dal dirigente voglio vedere i documenti firmati dal dirigente urbanistico, dal dirigente finanziario che ci, è quello che poi ci dovrà garantire garantire l'operazione economica se parliamo di 4, 5, 6 milioni di euro di entrate cioè, perché ci mi devo preoccupare io, scusa è il dirigente che accerta quelle entrate quindi per chiudere, per chiudere noi qui oggi dobbiamo parlare di una delibera di intenti che fa sì che difende i lavoratori non dobbiamo entrare nel merito del centro commerciale, se è un centro commerciale neanche lo so di, di qualsiasi cosa che entra nei meriti dello specifico di quello che va a fare l'azienda l'azienda è pronta di fare quello che vuole l'amministrazione di accettare quello che vuole ma giustamente oggi quello che ci sta a cuore a tutti e noi ci muoveremo, già lo stiamo facendo a livello regionale tutti lo dovremmo fare per far sì che gli venga prolungata la cassa integrazione e che sia una cosa celere grazie grazie al consigliere Dovici, il sindaco ha chiesto la parola ne ha facoltà sì, buonasera mi... Mi duole che continuiamo ancora a parlare Sono, Ha detto bene qualcuno È qualche anno che si parla di questa problematica Ma in realtà questa non è una problematica Questa è un'opportunità per il territorio Ribadisco al contrario di quello che dice Cristina Io ho degli interessi Io come sindaco ho degli interessi Ho l'interesse che sulla base della delibera Fatta dal Consiglio Comunale Dei cambi di destinazione d'uso Ho l'interesse di far sviluppare il territorio ho l'interesse che via Laurentina che è la zona il quadrato industriale che abbiamo noi non, diventa, non diventi un cimitero di strutture ex-industriali allora o noi abbiamo la capacità di riqualificare, di modificare di migliorare, dando delle certezze agli imprenditori e mi riferisco a tutti a tutti maggioranza, opposizione, collaborando oppure noi saremo morti da qui a breve non c'è più niente o diamo delle risposte o è inutile che continuiamo a parlare di che cosa? Oggi abbiamo in aula due, due questioni, ecco quindi passo anche alla seconda, Presidente, se mi permette un attimo, faccio un overture. Cioè noi abbiamo due aziende sul territorio, una che sta per chiudere, è conclamata. Eh, quando mi si dice a me di interessarmi, è la seconda proroga che scrivo alla Regione Lazio, le, le prime due sono state date, adesso non lo, so, non lo so se verrà data la prossima, come? Sì, sì per la richiesta della Cassa Integrazione. Sì, ho già scritto, ho già fatto. Cioè lo faccio in automatico. Non posso pensare che 50 famiglie del territorio vanno a casa, l'imprenditore eh, eh, molla tutto e aspettiamo che arrivano i rumeni, i bulgari, i zingari che si portano via il rame e il ferro. Cioè o noi interveniamo in maniera seria, non c'è da perdere tempo. Lui dice da mettersi intorno a un tavolo con dei tecnici capaci che capiscano del problema e portiamo la soluzione giovedì in aula. Potrebbe sembrare un'utopia, ma solo in questo modo uno risponde a un imprenditore, dando la certezza del tempo. È vero pure che tanti errori sono stati commessi da parte di chi, eh, non voglio dare colpa a qualcuno, però di fatto ci sono stati dei misunderstanding nella produzione della progettazione. E quando Tonino dice, traduco, misunderstanding vuol dire che non, non, non si sono capiti con l'ufficio. Tranquillo, non si sono capiti, tranquillo. Oh, eh, <ride> Eh, dicevo, dicevo a, a, Tony, a Tonino nessuno ha mai suggerito all'imprenditore che cosa fare però all'epoca in un ragionamento di concertazione di che cosa dovrebbe tornare al comune era un momento in cui ancora eh, eh, l'Italia non era crollata ma funzionava e quindi la proposta di non andare a pigiare il tasto di far versare dei soldi nei confronti del comune bensì cedere una parte dell'immobile. e noi avevamo trovato poi insieme al Presidente, l'occasione per mettere a disposizione eventualmente a un, fitto, a un fitto stabilito alla Guardia di Finanza il comando e quindi quella struttura che ancora oggi la Guardia di Finanza va ricercando sul nostro territorio, cercando di avere un duplice, un duplice affare, ovvero quello. Ovvero, no, no, scusami, scusami. Non fate commenti, se no parlate al microfono. Eh ovvero che era quello di avere un fitto stabilito vita natural durante che poteva essere un investimento per, per il Comune se si considera il Comune come un'azienda e non solo avevamo 130 agenti sul territorio in una postazione più baricentrica per il nostro territorio quindi avere un maggior controllo purtroppo il Comando Generale della Guardia di Finanza non ci ha mai risposto in merito a questo e soprattutto essendo cambiati certi principi e certi ragionamenti ed essendo cambiata la situazione economica del, del, del nostro comune c'è la necessità quindi di, far, eh, eh, di compensare dal punto di vista economico questo è, credo che sia il ragionamento io la preghiera che faccio a tutti però è non mandare sta cosa alle calende greche perché la gente poi si stanca, le situazioni che oggi sono favorevoli domani non lo sono sentivo qualcuno al pubblico che diceva i centri commerciali non vanno più in parte potrebbe anche essere vero però per esempio posso dire che c'è Eurospin che ha aperto 200 centri commerciali sull'intero, fermati 200 centri sull'intero territorio nazionale quindi dipende sempre qual è il segmento dove uno si va a inserire, perché non è vero che chiude tutto, c'è qualcosa anche che apre scusa, scusa, scusa Enrico scusa Enrico silenzio, silenzio nel pubblico grazie abbiamo, abbiamo 50.000 cittadini Prego, che vivono su questo territorio che continuano tutti i giorni ad andare a passare il sabato e la domenica e a fare acquisti nei centri commerciali intorno al nostro territorio, ai 16 pini, a Aprilia 2, a Euroma, quindi allora non è che noi dobbiamo creare una struttura mega galattica, dobbiamo creare sempre che l'azienda e l'imprenditore possa supportare questo tipo di ragionamento una struttura che ci permette che permetta di sopravvivere di poter andare avanti, di dare un servizio migliorativo e di dare dei servizi ai nostri, ai nostri cittadini quindi la preghiera che io faccio è di accelerare i tempi accelerate i tempi tutti, lo dico a tutti tutte le motivazioni che sono state dette stasera sono valide ma se noi perdiamo la tempistica nella tempistica dell'imprenditore è fondamentale perché quello che oggi ha una motivazione valida, investire e rischiare, quindi fare impresa, e quando mi si chiede per quale motivo fa questo? Perché è un imprenditore e vuole fare impresa e l'imprenditore rischia con il proprio. Siamo però in una condizione nazionale, internazionale di congiuntura che se noi perdiamo il tempo loro vanno a picco, falliscono. Quindi la preghiera mia è di accelerare l'analisi la, di questo, di questo progetto, che mi risulta, a me è arrivato l'altro giorno e l'ho girato, ma credo che già ce ne erano copie in giro per tutti gli uffici, quindi accelerate, se serve facciamo delle commissioni plenarie per due, tre, quattro giorni di seguito, l'importante è che si arrivi alla definizione e che non solo l'imprenditore, ma anche le, eh, gli operai, eh, coloro che campano di quel poco di stipendio, possono arrivare a portare qualcosa a casa ai propri figli cioè questa è una cosa, è una cosa, eh, è una cosa seria quindi non ci giochiamo non ci, non ci limitiamo a fare un ragionamento di carattere politico andiamo a fondo sulle tematiche vi prego. Grazie. grazie al sindaco penso una parola questo è valido anche per il discorso della nettezza urbana, cioè facciamo un tavolo di lavoro molto fregata, eh, facciamo un tavolo di lavoro plenario così che continua. Parola al consigliere Volante nella facoltà. Eh, funziona. Eh, credo che siano, Presidente, due cose totalmente diverse, perché la nettezza urbana comunque ha la possibilità di applicare il lavoro immediato una variante urbanistica è un'altra cosa la variante urbanistica ha sensi di un'edilizia contrattata e ho ascoltato attentamente tutti, però mi sembra che tutti quanti abbiano detto tante belle cose ma la soluzione non l'ha data nessuno però, la soluzione a questo problema qual è? immediato, perché se parliamo di urbanistica dobbiamo dire che avvenuta l'azienda agli operatori, fra tre anni ne riparliamo, se va bene, se va bene, progetto portato in consiglio, a prescindere il fatto che le procedure più o meno esatte, più o meno esatte, ma più o meno che esatte, sono state applicate, tenuto conto che anche quello che ha detto il Presidente della Commissione, è stato chiaro, dice ma questo 50% arricchimento per l'ente è strano, è vero non è vero, cioè avere una minima parte ma concreta concreta decisiva ma diamo pure, diciamo pure la verità all'editorale all dell'azienda che comunque il Presidente della Commissione pur folen, volendo fare i miracoli in collaborazione col Sindaco se va bene, se è bravissimo, se è un fenomeno, con tre anni sa a per dargli la concessione ad edificare, a modificare, a trasformare la soluzione di oggi che dobbiamo dire capisco Cristina il tuo appello accorato, però non è che possiamo sempre soltanto dire fate, fate, fate no, io parlo, ti dico che non va bene e ti do la soluzione al contrario bisogna fare in questa maniera allora la soluzione quale potrebbe essere? immediata è che il Consiglio Comunale faccia una deliberazione o un ordine del giorno o qualsiasi cosa. Lo scriviamo insieme, dove prendiamo atto di questa situazione dei lavoratori dell'azienda Uno light, ne prendiamo atto, scriviamo alla Regione Lazio dicendo che il Comune nelle more dell'approvazione del piano, della variante, nei tempi bibrolici cont contemplati dall'urbanistica, nelle more di deve mantenere in piedi la cassa integrazione degli operai fermo restando che comunque l'azienda chi per esso o tutti voi chi per essi un atto di impegno reale, concreto, formale d'obbligo dove qualunque sia la trasformazione futuristica qualunque sia l'occupazione immediata deve mantenere comunque in essere questi lavoratori comunque esso sia sempre queste sono due proposte, una proposta concreta da sottoporre all'esame della Regione Lazio che poi i conviventi con la maggioranza regionale politica faranno il loro dovere che qui in Consiglio Comunale ci sono. E non siamo noi. Come sbaglio? Allora, facciamo le proposte. Non diciamo soltanto diamo la mano, non va bene, non va bene ma diciamo pure il contrario non va bene questo, però possiamo fare questo questa è una proposta, quindi scriviamo veramente, in collaborazione abbiamo tre o quattro avvocati qui in Consiglio Comunale una proposta, un ordine giorno, una delibera quello immediatamente diciamo noi inviamo alla Regione Lazio la volontà dell'intero Consiglio Comunale, della Giunta per l'espressione di volontà con parere positivo per il futuro, perché questa azienda, se no, se continuiamo a parlare in questa maniera, questa azienda veramente muore, veramente, se parliamo di tutti i contesti urbanistici, veramente muore, dobbiamo dargli il tempo alla prassi burocratica dell'urbanistica, ma nel frattempo scriviamo e diciamo, noi siamo favorevoli, vi chiediamo alla Regione Lazio, nelle more di questo dovete fare questo, e il Comune lo può fare in questa maniera, ma dall'altra parte ci deve essere l'impegno da parte dell'azienda che dica in maniera seria... Questi lavoratori io non li licenzierò mai perché se vado via da me andranno a un o coccaglio. Grazie. Grazie al consigliere Volante. Io sulla proposta del consigliere Volante, no, mi direi che il gruppo, ah, se prendono qua scriviamo insieme eh, la... Hai ah, chiesto la parola? Ah, eh, sì, il consigliere Capraro ha una facoltà. No, io volevo soltanto dichiararmi favorevole rispetto alle proposte che sono state Perfetto, facciamo, avanzate, se, quindi se scriviamo lo facciamo insieme, insieme, subito. Se, se i capigruppo vengono qui, scriviamo insieme alla segretaria l'ordine del giorno e poi lo approviamo, lo approviamo all'approvazione al, all del Consiglio Comunale. Dai, veloce, senza sospendere il Consiglio, velocemente. Dai.